Musica. È il sì. tipo di musica. Esatto, bisogna sempre dare uno sguardo al passato. Bisogna sempre guardare al passato. Soprattutto i giovani, perché... soprattutto i novus, l'us novinius. Esatto. Per non dimenticarsi. La musica che sono i nostri valori, dove e come siamo cresciuti, sono i nostri valori. Ah, che sono i nostri valori. La musica, musica. Esatto. E il nostro obiettivo è stato sempre quello di portare anche questo tipo di musica alle nuove generazioni. Poi sempre anche Luigi Traser essa esses valores attraverso la nostra musica. E la musica... Nel 1968... Madonna mia, Piero Angelo si quando, ma è una lezione quando... di storia! Eh, è importante. Eh, il eh, che, per Carlo Magno, Napoleone, no, vuoi no, che puoi parlare? Non eh, so! Il cacchegino, non so! È oh. puro che la prossima di voi a parlare portoghese, eh. sino sì, non è, non è se si sa. Eh, ma scusa proprio un problema in GP, non ma preciso. là. Ma... Il grande Roberto, Carlo. grande Roberto Carlo è venuto in Italia al Festival di Sanremo. Eh. Eh. Ve lo ricordate? Hai visto che è interessante? Quando, interessante quando? 1968 68 68 cantando una delle canzoni italiane più belle della storia cantando una della musica italiana mai più linda cantiamo todos juntos canzone per te